La colpevolizzazione della vittima, o come la dicono gli inglesi, il victim blaming, è un meccanismo per cui capita che le persone a volte giudichino chi ha subito un, un abuso, una violenza, chi è vittima di qualcosa, lo giudichino come responsabile della violenza subita. Quasi come se, se se lo fosse meritato, se se lo fosse andato a cercare, è un ragionamento che a volte quindi finisce per stravolgere la visione degli eventi finendo per far sì che chi ha subito qualcosa poi subisca successivamente un'altra violenza ancora, cioè non solo abbia subito un torto ma sia anche considerato responsabile di quel torto che ha subito finendo per subire una seconda violenza in un'altra volta. Questa cosa poi può succedere in tante situazioni diverse, anche se tendenzialmente tende a succedere soprattutto per le questioni violente e legate alla sessualità. E su questo quindi poi gli abusi sessuali finiscono per essere spesso i protagonisti della colpabilizzazione della vittima, anche se poi in realtà la cosa può succedere in tante situazioni diverse. Un caso che negli ultimi anni è diventato tristemente noto al pubblico, è quello del produttore cinematografico Weinstein che è stato denunciato per abuso sessuale e abuso di potere, della propria posizione dominante, nei confronti di numerose donne, numerose attrici, che a quanto pare hanno dovuto, si sono sentite obbligate ad avere rapporti sessuali con lui eh, per ottenere delle parti in quelli che erano i suoi film, i film che lui produceva. E questo è un qualcosa che comprensibilmente era noto a tutti il mercato del cinema, visto che poi quando è esplosa la bolla di questa notizia eh, sembra che tutti poi a un certo punto lo sapessero, ma nessuno lo dicesse per timore di, delle conseguenze che potessero, che potessero derivare dal denunciarlo, dal del seguirlo, e infatti proprio di conseguenza questo è nato tutto un movimento del Me Too, di persone che si sono fatte forza nel denunciare delle violenze nel riuscire a tirare fuori quella che invece era una cosa che prima era sommersa, cioè sul fatto che si consumava questa, questa violenza, nell'omertà e davanti però al fatto che tutti lo sapessero e tutti quelli del settore perlomeno e questa cosa quindi da un lato parla di una violenza sommersa che veniva nascosta ed è stata nascosta per tanti anni sono persone che hanno fatto delle denunce segnalazioni dopo 10 15 20 anni delle cose incredibili una vita è passata e allo stesso tempo però c'è un'altra fetta di pubblico che a un certo punto ha iniziato anche a dubitare del fatto che però forse queste persone l'hanno fatto in maniera interessata, forse si sono prostituite più che essere state abusate eh, hanno iniziato a dubitare del fatto che eh, alla base quindi ci fosse davvero una sofferenza ma piuttosto hanno iniziato a dire eh beh ma poi chiederanno risarcimento, ci fanno guadagnare sopra quindi in qualche modo hanno fatto tutta ci sono alcune persone che hanno fatto tutta una speculazione di quelle che potessero essere le intenzioni sottostanti una situazione simile saltando a più e pari quelli che sono i fatti, cioè che c'è una, una persona che è in posizione dominante che ha fatto vincolare il fatto di far lavorare delle persone in una posizione di inferiorità i dipendenti di lavoro, ha vincolato questa cosa al alla... fatto che ci fosse un rapporto sessuale. E questo è un meccanismo chiaro ed evidente che nulla ha a che fare con le intenzioni per cui questo quest'altro è stato fatto e quando si parla di colpevolizzazione della vittima notiamo questa cosa molto interessante cioè notiamo che i fatti passano in secondo piano mentre Vengono in risalto quelle che sono le possibili intenzioni, le possibili motivazioni, il fatto che si, si facciano quindi delle speculazioni su quelli che sono i pensieri dietro le azioni, un qualcosa di inosservabile, indimostrabile, che sembra invece, per alcune persone, più rilevante di quello che è successo. E questo lo vediamo quando si parla di reati sessuali, ma lo vediamo anche quando si parla di cose del tutto diverse come per esempio il fatto che nel, nel 2016 dopo le olimpiadi che ci sono state a Rio de Janeiro eh, è capitato che il turismo in quella zona aumentasse ed è capitato che per esempio alcuni turisti morissero nel eh, esplorare la città nel girare magari nei quartieri più malfamati o nelle zone comunque meno raccomandabili e se qualcuno ha voglia di andare a fare una breve ricerca online nell'andare a cercare coppie di turisti morti a Rio de Janeiro nel 2016, noterà che nei commenti sotto c'è scritto «Ma cosa sono andati a fare fino a lì? Se la sono andate a cercare, non si va ah, in vacanza a Rio de Janeiro». Come se quello fosse un rischio che prevedibilmente può portare alla morte. Come se un posto dove c'è andato mezzo mondo, appunto anche per le Olimpiadi pochi mesi prima, debba essere considerabile un posto dove si rischia di morire soltanto a metterci piede. Come se questo ragionamento possa essere davvero causa-effetto, ci possa essere una sequenzialità a qualcosa che invece a volte è imprevedibile, è una casualità incredibile. E ci sono due meccanismi fondamentali che forse potrebbe essere utile andare a vedere alla base della colpevolizzazione della vittima. Uno, che è quello che riguarda questa certezza con cui si portano avanti delle idee, delle convinzioni, quasi a essere sicuri di una lettura degli altri, del mondo, del modo in cui funzionano i rapporti interpersonali, che sembra quasi essere certa nonostante non esistano elementi poi per essere così tanto certi del fatto che le cose siano andate in un certo modo. E due, un secondo fattore, a volte è un senso emotivo di invidia nei confronti dei protagonisti di queste situazioni perché è difficile che una persona che quindi non sia invidiosa del turista che si può permettere di andare dall'altra parte del mondo a esplorare una bella città sudamericana eh, sia anche la persona che va a criticare quel tipo di comportamento eh, come se fosse un qualcosa di responsabile. Come quando si parla per esempio delle violenze sessuali e del, di questa colpevolizzazione della vittima, vediamo che spesso e volentieri sono più gli uomini che non le donne a essere i protagonisti di questa colpevolizzazione, tendenzialmente la proporzione è 2 a 1, anche se poi a volte c'è il rischio di fare confusione nell'idea che questo sia un, un modo di ragionare, quello del colpevolizzare le vittime, un modo di ragionare con qualche caratteristica maschile, quando in realtà non c'entra nulla con la mascolinità o la femminilità, anche perché se due a uno sono uomini quelli che colpevolizzano significa che eh, un terzo sono donne quindi è una cosa molto diffusa anche tra, tra le donne quello che invece notiamo è che forse questo meccanismo di invidia eh, l'invidia è un'emozione di secondo grado composta da eh, rabbia verso qualcuno che va a suscitare qualcosa che noi riteniamo disgustoso di noi stessi ci va, ci va a mettere a confronto con una parte dolorante di noi stessi, della nostra autostima, del modo in cui ci vorremmo vedere, e spesso forse è proprio questo che succede, cioè che questi eventi a volte tirano fuori un lato fragile dell'autostima di alcune persone che nel confronto anche di genere a volte vede l'uomo molto fragile nella propria idea di se stesso e nel cercare di trovare in qualche modo una consistenza, una struttura con ragionamenti deliranti come quello di attaccare una donna come se se la fosse cercata solo perché non indossava l'abbigliamento corretto. Un altro esempio che viene da pensare e che purtroppo è tristemente noto al pubblico è quello di Tiziana Cantone che è una donna che pochi anni fa si è tolta la vita suicidandosi dopo tutte le violenze e le conseguenze che aveva vissuto per il fatto di aver fatto un video pornografico che poi era stato diffuso su internet e che era diventato virale e anche lì stiamo parlando di una persona che quindi è diventata vittima per un qualcosa che è stato da alcuni giudicato come un qualcosa di eh, inconcepibile e impossibile da non prevedere che potesse portare a quei risultati ma in realtà il dato dei fatti è che tantissima gente che fa video pornografici non subisce nessuna conseguenza da questo, quello non è l'epilogo del fare un video pornografico, è una possibile, un possibile risultato il fatto di subirne delle conseguenze, però lì c'è stata proprio una coincidenza di diversi fattori che ha portato poi a un risultato esplosivo e purtroppo insostenibile per una persona che si è trovata a essere due volte vittima una volta vittima di un partner nel video che insultava il suo compagno, la insultava nella situazione per sentirsi eccitato nell'umiliarla durante il video e in secondo luogo poi nel essere colpevolizzata di tutti quelli che la attaccavano per non aver difeso il suo partner nel momento in cui l'altro protagonista del video dava del cornuto al partner e quindi tutto quell'esercito quell di persone tradite o con paura di essere tradite che hanno attaccato questa donna quando poi non era rappresentativa di nulla, era soltanto una persona che eventualmente aveva fatto una leggerezza. Il meccanismo alla base di questa colpevolizzazione spesso è proprio questa idea, questa cer idea certa di sapere cosa sta pensando quella persona, di sapere che ah ma l'intenzione alla base era questa, ah ma voleva fare questa cosa, ah ma c'è questo pensiero dietro quando noi non possiamo sapere qual è il pensiero che hanno gli altri, quelle sono le motivazioni che spingono gli altri, e perché no, sì certo, essere un po' prudenti rispetto a quelle che potrebbero essere le intenzioni altrui quando interagiamo con gli altri ci sta, ma essere convinti di sapere cosa pensano gli altri, quella è una fantasia che non ha nessun fondamento, è davvero un pensiero delirante in un tentativo, poco efficace di controllare una realtà molto più complicata di quella che è la nostra capacità di spiegarcela e il victim blaming fondamentalmente va a lavorare su questo, cioè va a essere prodotto, è un meccanismo prodotto da persone che cercano in qualche modo di trovare un senso in una realtà che non riescono a comprendere e lo fanno in maniera disorganizzata, autonoma, e senza avere dei punti di riferimento, senza riuscire a trovare negli altri, nelle istituzioni, in alcune filosofie di pensiero, un punto di riferimento per riuscire a vivere il rapporto con gli altri in maniera più credibile. Bauman, questa la definiva, la nostra società la definiva una società fluida, cioè una società in cui le ideologie vengono a mancare e tutto diventa poco chiaro, poco definito. E questa sommatura della nostra società, post verità, in cui non si capisce più quali siano le idee vere e le idee false, è una verità che lascia sì che alcune persone, spesso quelle più fragili, poi finiscano per diventare anche quelle più violente, quelle che nel mare di contenuti nel mare di, di possibili verità finiscano per aggrapparsi ciecamente ad alcune idee nella convinzione che quelle siano le idee che gli aiuteranno a muoversi in una realtà che invece non è spiegabile da nessuna idea in generale è una realtà più complicata di così e queste sono le stesse persone che spesso e volentieri non riescono a chiedere aiuto in psicoterapia perché pensano di conoscere già i loro problemi e pensano che nessuno possa aiutarli a risolverli. E questo è proprio il limite che hanno, cioè nel essere così convinti di aver già inquadrato il loro problema tale per cui pensano che quindi la soluzione, che è una non soluzione, cioè il soffrire, e il continuare a soffrire sia l'unico scenario che gli si presenta. Quindi perché chiedere aiuto a qualcuno? Perché tanto... Eh, Continueremo a soffrire e non ci potremo fare niente e invece l'idea che spesso è centrale all'interno di un percorso di psicoterapia è riuscire a costruire la capacità di fare esperienze, la capacità di coltivare e tollerare il dubbio, la cultura del dubbio che sia chiara, non è la cultura del sospetto, non è l'idea del fatto che non ci si possa fidare di nessuno, che bisogna fidare di tutti ma l'idea che tutte le regole, tutte le verità poi alla fine siano limitate non spieghino mai tutto tutto tutto spiegano sempre un pezzo una piccola parte e che alcune cose anzi non si possano spiegare non si possano definire del tutto ne possiamo avere una vaga idea ci possiamo muovere in maniera coerente con quelle cose ma poi alcuni procedimenti come per esempio il fatto che non sapremo mai il motivo per, fino in fondo il motivo per cui gli altri fanno determinate cose quello è un elemento che fa parte non tanto del arrendersi, al non spiegarsi la realtà, ma fa parte anzi del riuscire ad abbracciare la complessità delle cose e riuscire a iniziare a giudicare di meno gli altri e prima ancora se stessi, iniziando quindi a coltivare un modo più morbido, dubitativo e tollerante di vivere in società.